Ciao, wow, come state? Buona domenica! Oggi sono campagnola e sì, mi vedete in questa veste nella veste di um, così, di chi in qualche modo vuole ravvivare un po' il proprio balcone e quindi avendo comprato io queste bellissime primule, tutte colorate, beh adesso mi tocca sistemarle nei vasi eh, come sempre poi mi manca la materia prima, ma vabbè, mi organizzerò diversamente. Bene, perché siamo qui? Beh, intanto perché i fiori ci riportano un po' a quello che succederà martedì mattina perché 8 marzo, è festa della donna, quindi parleremo sì di festa della donna, ma io vi devo raccontare come è andato il mio corso in sauna e insomma e tante altre cose, ma comunque sia diciamo che il, il percorso sarà quello comunque di raccontare anche un po' di fiori, di colori, di profumi. Mm, come quelli che ci sono adesso in casa mia. E, e poi che dire? Beh, intanto se avete voglia mi piacerebbe vedere anche le foto dei vostri giardini dei vostri balconi o semplicemente i fiori che magari in qualche modo regalerete ehm, e magari postarle anche sulla community di Patreon perché lì appunto ci sarà un servizio dedicato proprio a, ai vostri fiori. Eh, e diversamente, insomma, come sempre scrivete e... e parleremo uh, di questo argomento e di tanti altri, per cui io vi do appuntamento a martedì mattina, mi raccomando, non mi troverete con le forbici, non mi troverete con i fiori, ma troverete me, magari floreale, no, non lo so, diciamo così, va bene. Nel frattempo passate una buonissima domenica sera e, e poi un buon inizio di settimana, come sempre 9.30, vi aspetto, no, anticipiamo 9.20, vi aspetto puntuali. So che sarete tantissimi e so che avranno come sempre tanto da raccontarci. Un bacio, ciao! Ora vado, eh! Devo anche andare a comporre la terra perché mi è finita. Mamma mia, non sono per niente brava a organizzarmi in questo campo. Vabbè, se qualcuno di voi fosse giardiniere, magari mi può dare anche qualche indicazione su come fare e come mantenere a più a lungo, insomma, questi piani che sono le primule. Ciao, grazie, martedì, yeah, mi mamma Io proseguo, eh! Vado!